del corso è stato magnifico praticamente tutte le esperienze che abbiamo fatto sono state davvero meravigliose consiglierei questo ritiro a tutti ehm, proprio per mettersi in gioco per rimuovere tutti i blocchi eh, che tutti abbiamo e, e per vivere, continuare a vivere oppure no rinascere eh, in modo diverso e, mm, e vivere poi di abbondanza. A livello di blocchi, eh, paure, ehm, allora a livello di paura io avevo una paura grande ma che poi in realtà ho capito che erano solo delle mie limitazioni dettate dall'ego, ma che era un ego molto intelligente perché me le faceva passare in una maniera che sembrava un discorso spirituale ma in realtà non lo era, erano solo delle mie limitazioni. E per quanto riguarda la mia paura servito proprio a passare attraverso la paura eh, per riuscire a trascenderla e andare oltre. Il fatto di stare sempre fuori mi è piaciuto tantissimo, sono riuscita a scegliere sia Patrizia che Virginia dei posti davvero magnifici dove c'era un'energia molto particolare. Il fatto che posti davvero magici molto forti energeticamente fin da subito ce ne siamo accorti e abbiamo visto delle cose che in realtà in altre vacanze magari ho anche visto e vissuto però qui le ho vissute proprio in una maniera diversa proprio eh, come dire in un'ottava superiore ho fatto delle esperienze È tantissima abbondanza si è creato un bellissimo gruppo con le ragazze che erano qui con me, eh, quindi delle bellissime amicizie. A casa eh, mi porto tante esperienze positive, magiche, eh, il fatto di essere rinata, rinata una nuova Lisa eh, che non conoscevo. Oh, moltissimo, grazie di tutto cuore Patrizia e anche Virginio, grazie mille.